Ciao a tutti, questa è la sesta e anche l'ultima puntata di Fuori Vista di Tutti i Mani Oltre le Mura, che è la serie di dirette organizzate dal gruppo di Amnesty International Perugia. Il titolo di quest'ultima puntata è Quando l'arte incontra la censura, il caso Yorum in Turchia. E io, Luca, ne parlerò insieme alla mia collega Elaria e all'ospite che abbiamo la fortuna di poter avere stasera qui con noi, Vale a dire Murat Cinar, un giornalista turco. E adesso lascio la parola a Laria che ci introdurrà più in dettaglio al tema della puntata. Eh, grazie Luca. Sì, oggi parleremo di, di musica, di censura e più in generale di eh, libertà artistica. Eh, la libertà artistica, che è la libertà eh, di immaginare, creare e distribuire. Um, espressioni culturali eh, libere da censura, interferenze e pressioni da parte di eh, attori statali e non statali. Um, ovviamente, come tutti gli altri esseri umani, eh, gli artisti eh, sono protetti dai diritti umani, ma in particolare sono due. Eh, i diritti umani che vengono in gioco quando si parla di eh, libertà artistica. Eh, uno è sicuramente il, il diritto alla libertà di espressione e il secondo è il diritto a partecipare alla vita culturale eh, di un paese. Eh, la libertà artistica però eh, non riguarda soltanto i eh, produttori di cultura, chiamiamoli così, ma anche il diritto eh, di tutti i cittadini e le cittadine ad avere accesso a questi, a questi lavori essenziali per il benessere della società. E, mh, dico essenziali perché l'arte, in senso lato, è un'attività eh, fondamentale eh, per il benessere eh, delle nostre comunità. Gli artisti, certo, eh, intrattengono le persone eh, ma spesso e volentieri contribuiscono anche ai dibattiti eh, politici, sociali, eh, contribuiscono a diffondere delle contronarrative, eh, denunciano violazioni dei diritti umani, accompagnano le proteste con la loro musica e a volte diventano eh, loro stessi eh, la voce delle contestazioni. In generale l'arte quindi può fare da, eh, diciamo da contrappeso ai, ai centri di potere esistenti ed è quindi eh, per questo che dico ehm, che è un aspetto molto importante per il funzionamento eh, della democrazia. A tal proposito eh, cito le parole di Um, Farida Shahid, Special Rapporteur delle Nazioni Unite, che nel 2013 ha affermato appunto che l'espressione artistica non è un lusso ma è una necessità, un elemento distintivo della nostra umanità e un diritto fondamentale che consente a tutti di sviluppare ed esprimere. Eh, la propria umanità. Il problema qual è? Il problema è che questo, questo diritto e eh, questa eh, libertà risultano sempre più sotto attacco e nell'ultimo rapporto eh, del 2020 stilato da Free News, un'organizzazione internazionale indipendente che sostiene e difende la libertà di espressione artistica, eh, sono forniti una, se una serie di esempi ehm, ben chiari e documentati di come eh, questa libertà sia eh, contestata in numerosi Stati. Eh, L'organizzazione, infatti, ha registrato eh, nel 2020 eh, 711 eh, violazioni della libertà di espressione artistica e pratiche di censura in ben 93 Paesi. Ed è sorprendente anche come, come le misure di censura eh, troppo spesso politicamente motivate per li limitare la libertà eh, degli artisti o anche degli spazi artistici stiano diventando una, una realtà sempre più eh, europea. Tanto che eh, il termine guerre culturali sta entrando sempre più in uso in questa parte del mondo, mentre eh, se pensiamo solo a un decennio fa, eh, quando si parlava eh, di questi temi, eh, si pensava a paesi associati a eh, un considerevole deficit eh, dello stato di, di democrazia o del rispetto dei, dei diritti umani. E questo insomma dovrebbe farci eh, riflettere, perché molte volte ehm, la censura viene in nome di una presunta sicurezza. Eh, vicinissimo a noi abbiamo il caso della Spagna ma anche tanti altri ad esempio dove un inasprimento delle leggi antiterrorismo soprattutto ha travolto eh, la libertà di espressione in generale e questo insomma eh, ci dovrebbe insegnare che ehm, ciò che ci deve preoccupare è più insomma quella politica eh, della paura che ci vuole illudere del fatto che attraverso la limitazione eh, della libertà di espressione si possa avere più sicurezza. E, mh, la libertà artistica quindi è, un, è una sfida globale oggi, la musica eh, resta eh, la forma d'arte eh, più colpita e mh, i paesi eh, dove vi è maggiore eh, repressione, dove si registrano il maggior numero di, eh, di violazioni dei diritti eh, degli artisti, soprattutto legati alle minoranze sono Cina, eh, Stati Uniti e Turchia. Ed Oggi parleremo eh, proprio di Turchia, eh, un paese tra l'altro classificato eh, come non libero da Freedom House, eh, come primo paese violatore della libertà artistica nel 2019, secondo il rapporto ehm, stilato nel 2019 da Free News, e dove eh, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nel 2016 eh, è stata registrata una crescente repressione di molte categorie, non soltanto gli eh, artisti ma anche i giornalisti, gli accademici e comunque tutti coloro che eh, insomma, esprimono, hanno espresso una, una visione eh, differente da quella, da quella del governo. E, tanto che nel, nel gergo giornalistico è entrato sempre più in uso questa espressione che la Turchia è diventata come eh, una grande prigione a cielo aperto, eh, tra altro, vado verso la conclusione prigione anche per Amnesty International dove prim, per la prima volta eh, nella sua storia è stata incarcerata l'intera leadership eh, pre presente sul territorio tra i quali anche il presidente di Amnesty International eh, Taner Kilic che è stato liberato dopo eh, 15 mesi eh, di carcere. E oggi parleremo, abbiamo il piacere di avere con noi eh, Muraccinar, con Muraccinar ehm, parleremo di un caso specifico che ha, eh, insomma, eh, di cui si è parlato ehm, nei media eh, in questi ultimi tempi, che è il caso del, del gruppo Iurum. Eh, lo presento, eh, lui è giornalista, eh, collabora con l'agenzia di stampa internazionale Presenza ed è caporedattore eh, in lingua turca sempre del... Ehm, di presenza. Uh, ciao Cinare, e grazie di aver accettato il nostro invito e di essere qui con noi. Ciao a tutte e tutti, grazie per la proposta, è un piacere. Uh, io innanzitutto partirei col chiederti uh, chi sono uh, i membri del gruppo Yorum e um, di cosa parlano le, le loro canzoni. Sì. Praticamente il gruppo Yorum nasce nel 1985, è un gruppo di giovani che, frequentava, che frequentavano l'Università di Marmara nella città di Istanbul. Stiamo parlando dell'85 quindi pochi anni dopo il colpo di Stato del 1980, eh, si era appena conclusa la dittatura militare e eh, quindi nasce come, come una reazione politica artistica. Eh, un po' come quell'ondata di gruppi musicali sudamericani che hanno ripreso le canzoni bandite, e censurate sotto le dittature sudamericane in, proprio in quel periodo oppure un po' prima e hanno deciso di divulgare eh, la, la ribellione eh, della gente eh, che produceva comunque dei, dei brani musicali sotto la dittatura esattamente la stessa cosa succede anche in Turchia in quel periodo con gruppi rom. E un gruppo appunto che nasce nell'85 come una reazione politica e in tutta la sua vita di 35 anni non ha fatto altro che dare voce ai disoccupati studenti, scioperanti sindacalisti, lavoratori, minatori, e persone in carcere, vittime di tortura e, insomma un, un, una linea diciamo artistica musicale molto impegnativa e molto impegnata e, si rivolgeva a diverse parti della società e le loro canzoni non, non parlavano soltanto in turco, loro cantavano eh, 30-35 anni fa anche in curdo, in armeno, in zazaki, in circasso, sono le lingue, le bellezze, le ricchezze dell'Anatolia, dell sono le impronte di diverse civiltà che hanno vissuto, arricchito, annaffiato quei territori. E questo praticamente è praticamente Gruppiurum in poche parole. Grazie Murat. Um, si è parlato del gruppo, um, si è parlato molto del gruppo ultimamente perché uh, tre membri uh, della band sono morti dopo un lungo sciopero della fame. Um, vorrei sapere da te quali sono state uh, insomma, le, le ultime vicende che hanno segnato il gruppo, quali sono state le accuse uh, mosse contro di loro e contro cosa protestavano. Solo una piccola precisazione, purtroppo eh, anche nei media turchi ma soprattutto in quelli italiane, è passata una notizia un po' sbagliata. E, eh, I membri che hanno perso la loro vita eh, in sciopero della fame erano due, nel mentre tra Helen e Ibrahim, eh, un altro detenuto eh, che era sempre in sciopero della fame ma non faceva parte del gruppo, è morto anche questo ragazzo molto giovane, quindi, purtroppo la notizia è passata come se facesse mm. parte del gruppo, una piccola correzione. Ormai credo che sia troppo tardi perché si è diffusa molto sta notizia. E comunque, è un gruppo molto impegnato, quindi è finito nel mirino della, della magistratura, ma anche nel mirino di, di ogni, ogni potere politico. Gruppi eh, gruppo pensate che. E nei confronti di gruppi non denunce, ma 400 processi sono stati aperti, quindi 400 volte sono stati processati. Un gruppo molto grande, dai 15 ai 30 persone e membri, e quando svolgevano i concerti sul palco arrivavano addirittura 150 membri, musicisti di ogni tipo, quindi suonavano strumenti oppure cantavano, cori, eccetera. È un gruppo musicale che sul palco ospitava i, i nomi più illustri, più importanti del mondo musicale turco, ma non soltanto, un gruppo che è uscito fuori anche dal confine nazionale, ha svolto eh, dei concerti in eh, svariati posti dell'Europa dove la gente poteva comprendere ciò che ra raccontavano. E, e quindi è un gruppo che è stato sempre, mh, è, è finito sempre nel nel milino della, della repressione. E circa 30 membri in tempi diversi sono stati arrestati, rilasciati, denunciati, processati, condannati. Oggi contiamo due membri in esilio a Parigi, e sono, sono dei rifugiati, hanno ottenuto titolo di rifugiato de politico, quattro sono ricercati, il ministro degli interni eh, regalerebbe più di 400.000 euro per ogni persona, ogni membro eh, ricercato. E, co, dopo le ultime scarcerazioni in carcere il gruppo Ron conta, se non mi ricordo male, 5 membri, circa 10 altri sono fuori e sono sotto processo. Per alcuni i giudici chiedono, pure l'ergastro a condizioni aggrava aggravate, e spesso volentieri i, i trattenuti in detenzione provvisoria eh, oppure condannati vivono in isolamento, nelle carceri di stile F, eh, in Turchia sono molto diffuse purtroppo, e sono luoghi dove vengono sbattuti i detenuti politici. E, e due, appunto, come avevamo detto prima, eh, membri eh, per, più di una, per più di un anno fa, avevano deciso di portare avanti eh, la loro protesta in un'altra maniera, eh, intraprendendo la strada dello sciopero della fame e successivamente convertendolo in sciopero della morte, ossia fino a quando non saranno soddisfatte le nostre richieste, noi non mangeremo. E, e, e vorremmo affrontare anche questa sfida, la sfida della morte. Purtroppo mh, le cose sono andate come non eh, speravamo che sarebbero andate, quindi Helene e Ibrahim non ci sono più, e eh, non sono più, più con noi almeno, e, mh, hanno, e, e entrambi sono stati scarcerati grazie alle condizioni di salute pesanti, precarie che avevano in carcere, e i giudici hanno deciso che, che non sarebbe stato opportuno trattenerli in carcere, gli scarcerati sono andati avanti nella stessa abitazione con lo sciopero della fame barra morte, prima Helene, poi Ibrahim e sono morti. Ibrahim come sappiamo, per coloro che non lo sanno, ricordiamo che pochi giorni prima di morire aveva deciso di interrompere il suo sciopero della fame mandando una lettera alla rete di giornalisti indipendenti Bianet, che poi la lettera è stata pubblicata in francese, italiano, in inglese e in diverse lingue, in cui Ibrahim diceva che la sensibilizzazione internazionale, l'attenzione clamorosa che ha ricevuto la sua protesta è già una vittoria politica, quindi aveva deciso di interrompere. E, e si erano messi in mezzo ovviamente alcuni parlamentari nazionali appartenenti ai partiti dell'opposizione con numerosi avvocati e avevano aperto un piccolo canale di dialogo con la prefettura eh, di Istanbul eh, iniziando appunto una piccola trattativa per svolgere il concerto allora qua aggiungo un'altra informazione poi concludo questo intervento e poi aspetto se avete altre domande e quali erano le richieste di tutto il gruppo e quali sono stati i motivi che hanno spinto Helene e Ibrahim a, a arrivare, a, a intraprendere un, un percorso così mh, forte? Gruppio Rom da più di cinque anni non svolge nessun concerto pubblico, nessuna prefettura in Turchia gli permette di fare un concerto, né all'aperto, né nei luoghi appartenenti allo Stato, né dentro eh, centri culturali privati. Ogni volta si presenta la polizia eh, oppure ogni volta il gruppo riceve un comunicato in cui il, il prefetto di turno eh, dice che non si può, non, non è permesso, per motivi di sicurezza. La seconda cosa che richiedeva che venisse cambiata, il gruppo Romero era quella delle interruzioni, delle, delle, delle irruzioni che subiva il gruppo. Il gruppo a Istanbul ha un centro culturale, si chiama Idil, in cui registrano, provano, hanno il loro archivio, fanno delle riunioni, incontrano nuovi membri. Questo centro nell'arco di cinque anni ha subito 30 interventi della polizia, la polizia ha fatto delle irruzioni molto aggressive, addirittura bucando i muri, e entrando dentro diverse camere, diversi studi di questo centro culturale in modo così aggressivo e imponente, e distruggendo tutto il loro archivio di 35 anni. E l'ultima cosa che chiedeva il gruppo era un processo giusto. Eh, questo ovviamente non era l'invenzione del gruppo, soltanto ricordiamo eh, che mh, due, circa due anni fa, 2018, nel 2018, il procuratore che ha preparato le carte per uno dei membri del gruppo Rom ha parlato al portale di notizie T24 dicendo che tranne le dichiarazioni di un testimone anonimo, il procuratore non avrebbe nessuna prova per poter dire al giudice che il membro, uno dei membri può essere condannato e pochi giorni dopo la morte di Ibrahim, forse a volte la morte porta anche delle, dei cambiamenti positivi, il famoso testimone anonimo, quindi l'unico elemento che avrebbe portato alcuni forse membri all'ergastolo, il testimone anonimo si è presentato eh, davanti al giudice, con una lettera in cui diceva che tutte le sue dichiarazioni sono state registrate dalla polizia sotto tortura e sono state manipolate e voleva cambiare le sue dichiarazioni, quindi oggi eh, tranquillamente non possiamo parlare di una Turchia che è uno stato di diritto, non lo è assolutamente, la magistratura è sotto il controllo totale dal, del, del palazzo reale e del potere eh, politico, e eh, le conseguenze sono queste, due giovani che avrebbero potuto continuare a vivere con noi, non ci sono più e il paese forse sta perdendo un pezzo della sua storia, un gruppo musicale molto importante. Um, una curiosità, quali sono le leggi utilizzate come scorzatoia, diciamo, per uh, muovere queste accuse contro, contro il gruppo? Sì, allora praticamente non è una, una, una, una realtà eh, dedicata, specifica per la Turchia, capite? E, da quando sono caduti quei due torri negli Stati Uniti c'è stata l'ondata di, di una finta lotta contro il terrorismo in tutto il mondo, no? è finita la guerra. Da, adesso era il caso di inventare qualcosa, il conflitto delle religioni e la lotta contro il terrorismo in quel momento ma anche in Italia non soltanto, pure in Turchia sono state introdotte diverse leggi al nome di lotta contro il terrorismo il problema al di, al di là della, della questione legale è, è come tutto quanto viene interpretato dalla magistratura e come veramente mh, dove non esiste eh, lo Stato di diritto, la magistratura può inventarsi e fare tutto per incarcerare, arrestare e condannare le persone, calpestando ogni tipo di convenzione internazionale. Appunto, come abbiamo detto po poco fa, specificamente nel processo di, di Gruppio Roma, veramente bastata la testimonianza di un, la dichiarazione di un testimone anonimo. Forse in pochi paesi nel mondo una persona può essere condannata all'ercastolo, trattenuto in detenzione provvisoria per tre anni in isolamento da solo, perché qualcuno di cui non sappiamo niente, non abbiamo visto, non sappiamo neanche il nome, dice eh, che è sicuro che quello è un terrorista. E, e se il questore prepara le carte, eh, sostenendo che è il caso di aprire un processo, se il giudice decide, il, mette il mandato di cattura, se la polizia esegue eh, l'arresto, se eh, le guardie mh, ricevono l'imputato e, e la persona viene condannata, qua, eh, qualsiasi tipo sia la legge eh, vuol dire eh, che in realtà è tutto nelle mani eh, di, queste, di questi personaggi che occupano illegalmente e illegittimamente i posti dentro la magistratura quindi stiamo parlando di un'organizzazione criminale che gestisce la, la giustizia in Turchia in collaborazione con una cultura mafiosa che governa il paese e devasta il paese da più di 20 anni grazie Murat eh, ricordo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che è possibile eh, rivolgere delle domande basta scrivere nei commenti ehm, ultima cosa ehm, un po di tempo fa ehm, ho letto su, su twitter seguo la pagina del gruppo ehm, si è parlato di un possibile concerto, concerto ad agosto Quindi volevo sapere un po ehm, delle notizie riguardo a questo da parte tua sì e... Il 5 agosto eh, il gruppo aveva dichiarato che mh, aveva deciso di fare un concerto eh, a Istanbul nel centro, mh, in un punto dedicato agli eventi grandi, a Yenikap, eh, che è disposto a accogliere credo più di un milione di persone, una, una, una finta piazza perché è un posto che è stato creato riempiendo la costa, eh, la città di Istanbul è povera di piazze, è stata totalmente cementificata, le piazze sono state smantellate eh, consapevolmente dal, dal governo attuale, eh, però eh, la prefettura di Istanbul ha deciso di, di comunicare che eh, non sarà permesso il concerto. In realtà è... Eh, per via dell'integrazione nell'Unione Europea negli anni precedenti è stata fatta una modifica nelle leggi che riguardano la libertà di manifestazione politica, e raggruppamento, riunione e manifestazione artistica in Turchia. Un po' come succede anche in Italia, basta mandare un fax oppure in qualche maniera una comunicazione al prefetto finché non arriva una risposta con delle motivazioni valide e La manifestazione può svolgersi nell'arco di 24 ore. E la prefettura eh, si è dichiarata dopo 24 ore, quindi già il primo errore, senza una motivazione il secondo errore. In effetti eh, il gruppo legale che segue Gruppio Rom ha detto che non avrebbe nessun senso una comunicazione del genere e faranno tutto il possibile per svolgere il, il concerto. Ovviamente eh, successivamente la prefettura ha comunicato il, la motivazione che è legata al, all'ordine pubblico, alla sicurezza nazionale eccetera eccetera, perché ormai Gruppio Rom eh, nell'opinione pubblica della maggior parte del paese è un'organizzazione terroristica. Pensate che il, un, loro, il, il membro loro, di cui parlavo prima, eh, quando è stato arrestato, la maggior parte dei media mainstream hanno diffuso la notizia dicendo che è stato arrestato il capo di un'organizzazione terroristica, mentre invece ricordiamoci, quello che ho detto 5 minuti fa, il procuratore ha detto che non avrebbe nessuna nessuna prova per sostenere che quel membro Fa parte di un'organizzazione terroristica. Tuttavia, l'intero gruppo viene accusato con questo reato, no? E quindi eh, ormai abbiamo perso il capo del filo eh, eh, è un circolo vizioso. Bisogna prendere una decisione politica nelle mani, delle, se lasciamo la, la, il caso nelle mani della magistratura, e questo è il pasticcio che creiamo. Grazie Murotti allora l'unica domanda che vedo nei commenti è cosa vuol dire your room in italiano? Non eh, vedo che già risposta eh, vuol dire commento. commento, commento, interpretazione, un po' lo spirito del gruppo, loro. Commentavano, commentano qualsiasi cosa, le condizioni di lavoro dei minatori, e le, le motivazioni che spingono i giudici a condannare gli studenti i politicizzati, loro commentano a modo loro e eh, hanno raccontato la Turchia per 35 anni. Bene, non vedo, non vedo altre domande, eh, non so se vuoi aggiungere altro Murat, a riguardo tra l'altro mai parlato di un giorno speciale prima della diretta Sì, Gruppo Roma ha numerosi record ha pubblicato 21 album in 35 anni ha, ha venduto più di 2 milioni di copie. ricordiamoci che sono, non sono numeri piccoli ha riempito gli stadi e le piazze proprio il 12 giug giugno 2010, 10 anni fa quando ha compiuto 25 anni ha deciso di festeggiare questo con i suoi ascoltatori, riempiendo lo stadio calcistico di Inenu, in località a Istanbul, con 55.000 persone. Io vi invito vivamente a eh, cercare la registrazione di questo concerto che ha avuto quasi tre ore di durata su YouTube, interamente disponibile. Un concerto in cui queste 55.000 persone a memoria cantavano ogni singola canzone di questo gruppo. Un gruppo che chiama le persone a ribellarsi, un gruppo che parla delle ingiustizie di questo paese, un gruppo che comunica il suo desiderio di una Turchia indipendente. Quindi stiamo parlando di un, di un gruppo di ascoltatori molto emancipati, no? e Quindi il gruppo Roma aveva una ripercussione, un riscontro molto netto, chiaro e politicizzato nel paese, questo probabilmente sta, sta facendo tanta paura al potere politico ehm, che è l'incarico adesso. Successivamente nel 2012 in piazza Bakrkoy a Istanbul, hanno avuto un milione di ascoltatori, nel 2013 sempre in piazza Vakerköy 500.000 ascoltatori e nel 2015 l'ultimo concerto che hanno fatto nella città di Izmir in piazza Gündoğan 750.000 ascoltatori. Tutti senza biglietto, ingresso libero e tutti cantavano a memoria sempre eh, le canzoni rivoluzionarie del gruppo Rum e sul palco c'erano tanti musicisti famosi. E, e per coloro che fossero interessati a sostenere la battaglia del gruppo, hai qualche appello da poter firmare da consigliare ai nostri ascoltatori, alla nostra ascoltatrice o qualche pagina da seguire? Insomma? Ah, per quanto so io esiste un, un comitato solidale con Gruppi Romi in Italia, quindi su Facebook eh, pubblicano diverse informazioni aggiornati, interessanti credo che mh, le parole nell'ultima lettera di Ibrahim siano molto importanti ossia Ibrahim parlava di una vittoria politica e credo che se una persona mette in gioco il suo corpo, la sua vita eh, rischiando tutto quello che ha in mano soltanto perché vuole riprendere il suo basso salire sul palco e cantare noi non, non possiamo fare altro che sensibilizzare i nostri conoscenti se, mh, fare più informazione possibile e aiutare che questa vittoria politica che comunque eh, eh, potrebbe crescere sempre di più nonostante l'assenza di Ibrahim e Elin è un, un, che diventi un elemento importante eh, perché come dicevo eh, a livello legale, in termini di magistratura, c'è poco da fare ormai, eh, è, un, è proprio un'organizzazione criminale è quella che si chiama la magistratura in Turchia. A livello politico ci sarebbe tanto da fare, esattamente come aveva detto Ibrahim. Questo forse è, quello, diciamo, che è il lavoro che ci ha lasciato fare Ibrahim. C'è appena arrivata una domanda un po' fuori dal tema gruppo Yurum. Eh, Roberta ci dice, ho letto nel curriculum di, di Cinar che ha studiato cinema e televisione a Torino. In Turchia la censura, come tocca l'adattamento, dialoghi, traduzioni di film programmi stranieri, se ce ne sono? Bello, guarda, nel 2011 il primo articolo di approfondimento che ho scritto per l'Agenzia di stampa internazionale su presenza era sulla storia della censura, Nell'ultimo periodo dell'impero ottomano e all'inizio eh, della Turchia fino ad oggi. Quindi, vi, vi consiglio vivamente di cercare questo quest articolo che è nove anni. E, è ricco, bello, per me anche importante, tuttavia eh, dopo aver finito di leggere questo articolo secondo me vi riempite di tristezza perché oggi le condizioni sono ancora più, più, eh, più brutte. E in televisione è molto diffusa la censura in Turchia, non soltanto nei, nei dialoghi ma anche nelle inquadrature. E se per esempio in un, in un documentario si intravede una scultura di un uomo o una donna nuda, viene spesso ho oscurato proprio quel pezzo dell'inquadratura, questo è giusto per dire, no? non si possono nominare gli alcolici, non si possono inquadrare i bicchieri con l'alcol, sigaretta, oppure ovviamente tutto quello che riguarda eh, una dichiarazione di opposizione. In questi giorni studiando un po' la storia di Gruppi Roma ho notato una cosa, eh, che mh, proprio 6-7 anni fa eh, nel canale televisivo CNN, Redazione Turca, eh, Ibrahim aveva partecipato a una diretta televisiva e, e, e la conduttrice diceva ma perché chiamate i vostri concerti con un concerto per una Turchia indipendente? E Ibrahim diceva perché noi siamo un paese eh, sotto il controllo dell'imperialismo internazionale no? e poi aveva iniziato a fare un discorso sulla dipendenza energetica, agricola che, eh, eh, che vive il paese, questa cosa qua non si può più dire, non si può più fare in Turchia, quindi al di là del mondo artistico ma proprio il libero pensiero e il diritto di manifestare in diretta televisiva in un canale mainstream adesso è un sogno in Turchia credo che sia stata una risposta adeguata. No? Sì, ti ringrazio. E Laura ci ricorda che la pagina Facebook è Comitato Solidale Group Your Room. Io, okay, non ci sono altre domande, ti, ti, ti ringrazio per, per aver partecipato, se non hai altro da aggiungere, insomma, buona serata e grazie ancora. Grazie a voi, buona serata a tutte e a tutti. Ciao adesso mi sa che è arrivato il momento della nostra rubrica, Buone Notizie Consigli. Già durante questa rubrica, come è facilmente intuibile dal stesso, vi daremo una buona notizia sulla situazione dei diritti umani nel mondo e vi consiglieremo anche un bel libro. La nostra buona notizia di oggi è relativa agli Stati Uniti dove il 5 giugno un giudice della Pennsylvania ha ordinato il rilascio di Walter Ogrod annullando una condanna a morte che gli era stata giustamente inflitta 23 anni prima per l'uccisione di una bambina di 4 anni. Il giudice ha infatti riconosciuto che Ogrod era stato condannato a morte sulla base di prove false che durante il processo non erano emersi degli elementi in grado di collegarlo all'omicidio. Danno invece consigli, oggi vi proponiamo un libro intitolato Parate sul pianista, la censura musicale oggi, è stato scritto per la casa editrice Ebiti dalla saggista ranese Mary Orpe. Um, Ilaria, vedo che StreamYard ci dà la possibilità di condividere lo schermo. Potresti in qualche modo mostrare la copertina del libro? È possibile? È una cosa che non ho mai fatto da storia. Ok. Art. Allora, magari intanto dico due parole Siamo. sul libro, te prova. Ok. Uh, sì, come dicevo, il libro si chiama Sparate sul pianista, la censura musicale oggi. L'autrice Maricorpe e la casa editrice è uh, Si tratta di un, di un piccolo saggio che. Attraverso le testimonianze di musicisti, studiosi e giornalisti, prendono in esame il in esame il libro il terribile attuale fenomeno della censura musicale. Una vera e propria forma di oscurantismo che, sempre più spesso, purtroppo, come abbiamo potuto conoscere stasera anche grazie a Murad, viene perpetrata dai governi di, dei paesi, di vari paesi del mondo ad esempio la Turchia, ma ovviamente la Turchia non è l'unico, anche qua. negli Stati Uniti e in Francia ci sono stati casi eccoli, di censura musicale. Sì, come potete vedere, questo libro di cui vi sto parlando, Sparate sul pianista, l'attrice Maricorpe e la casetta di DT. E con questo direi che è tutto, termina qui la nostra rubrica, e ci avviciniamo anche alla fine della puntata, e quindi di conseguenza, come dicevo all'inizio, anche al termine di questa serie, perché questa era l'ultima puntata di fuori vista diritti umani oltre le mura. Spero che la altri... serie no. Ah, scusa, sì. scusa, non interrotta. No, vole... volevo solo ricordare ah, che eh, questo, questo ciclo di dirette voleva essere un po' la continuazione, come abbiamo già detto. Eh, all'inizio di un lavoro che eh, Amnesty Perugia sta portando avanti da anni e che è ehm, la radio. Eh, il gruppo infatti era solito registrare una puntata radio eh, ogni due settimane e eh, Covid permettendo eh, le puntate riprenderanno a settembre se non sbaglio, no Luca? Sì, esatto, è quello che speriamo. Quindi ecco, insomma, continueremo, continueremo ad esserci sotto forma di un canale di, differente, però ecco, ci saremo. Eh, ecco, ovviamente vorremmo ringraziarvi per, per averci seguito fino a qui e speriamo che questa serie di dirette vi sia piaciuta. Grazie a tutti e a presto per aver avuto la pazienza di seguirci fino a qui. No, dai, diciamolo, sono state tutte molto interessanti le nostre puntate, almeno lo dico a livello personale.